Uh, il nono appuntamento di un ciclo di incontri dalla carta Epixel pixel che è eh, organizzato uh, dall'Istituto Storico Italo-Germanico e dalla fondazione, della fondazione Bruno Kessler e dalla Fondazione Museo Storico del Trentino. Per quelli che hanno seguito le puntate precedenti, ricordo che l'idea di fondo era quella di mettere eh, in luce quelle che sono le modalità e i linguaggi di raccontare la storia al di là eh, diciamo, della sua dimensione accademica, tra virgolette e nei media sia del passato che del presente. Nelle puntate precedenti abbiamo, credo, affrontato il tema del racconto storico attraverso il cinema, la serialità eh, televisiva e non eh, la musica, il podcast, comics e fumetto, videogames, eh, il romanzo, e Sara Maurizio se ho dimenticato qualcosa, me lo potete aggiungere anche dopo, e oggi il tema, ovviamente, è quello della narrazione storica attraverso l'animazione. appunto, chi ha visto anche o ha partecipato agli incontri precedenti sa che un po', la, tra virgolette, la filosofia di, di questi incontri era l'idea di mettere in dialogo uh, gli storici o i teorici o gli accademici con i professionisti della, della narrazione. E in questo caso appunto l'idea, è eh, il nostro incontro ruota attorno ad un prodotto eh, preciso che è un film d'animazione legato a una vicenda di storia locale, ma poi immagino che su questo lo ribadiremo più volte che la storia non è mai locale, ma il messaggio appunto veicolato è messaggio anche universale, che è appunto legato al bombardamento di Trento nel settembre del 1400, 1400 1000, scusate, questa deformazione professionale da modernista, è del 1943. E vi do una breve scaletta dell'incontro e cerco di limitare le mie chiacchiere al minimo indispensabile. Facciamo magari prima una, un due, lasciamo la parola a Cinzia Angelini, che è la regista e sceneggiatrice di, di Mila, Uh, per una breve presentazione del progetto e se la tecnologia ce lo permetterà magari vediamo inizialmente il trailer del film mm -hmm. uh, poi avremo un intervento di Jaime Alonso uh, storico del cinema sceneggiatore scrittore e quant'altro uh, dell'università di torino che ci darà credo un quadro anche uh, sul, uh, sul cinema di e racconto storico credo legato anche al tema Uh, l'elemento bellico e, e poi eh, Giuseppe Ferrandi uh, direttore della Fondazione Museo Storico che invece a cui chiederemo di fare lo storico uh, tu cool, uh, e di darci un breve quadro della storia uh, che sta dietro alla storia di Mila uh, ecco dunque senza tergiversare ulteriormente eh, eh, vi presento magari in due parole proprio uh, Cinzia Angelini che Genius Loci, se, fosse, se fossimo in presenza qui a Trento, eh, perché appunto Trentina, anche se vive da lungo tempo eh, all'estero, ora a Los Angeles, che è appunto come è ricordato regista, produttrice e sceneggiatrice di Mila. Eh, e che eh, innanzitutto la ringrazio per aver accettato il nostro invito, che è stata una lunga e due anni che ne parliamo di organizzare un incontro. vero dal vivo, grazie. ma eh, appunto, grazie o oh, per colpa della pandemia abbiamo, siamo riusciti almeno a, a incontrarci virtualmente, ma speriamo comunque quando il film sarà realizzato di, di mostrarlo dal vivo eh, qui a Trento. E, a... Grazie grazie dell'invito. <ride> grazie. grazie anche della levataccia, anche se non siamo solo noi colpevoli, abbiamo, abbiamo compreso. Oh no. E so che da tempo appunto ha collaborato come animatore, come storyboard con i principali studios di Hollywood, tra cui DreamWorks, Sony, Disney, eccetera, lavorando alcuni titoli imprescindibili nella filmografia dei più piccoli, della mia figlia più grande sicuramente, tra cui Bolt, Grinch, Minions e quant'altro. E io devo confessare soprattutto la mia ignoranza sul tema del cinema d'animazione, ma appunto la mia competenza si limita al fatto di avere una figlia che si chiama Mila e, eh, se mi prendo una parentesi personale, un paio d'anni fa gli, gli zii australiani che si, occup si occupano di animazione avevano incontrato, credo, cinti ad un convegno a Torino, ad un festival, tornarono e regalarono a mia figlia questo eh, libretto Uh, che è appunto un libretto che racconta la storia uh, del, del progetto produttivo anche di Mila, che è una storia quasi altrettanto affascinante uh, sì. che non la storia stessa che viene raccontata. Per cui la mia competenza si limita appunto a un legame familiare con, con una figlia che ha la stessa età più o meno della protagonista de, del tuo film. Io appunto senza ulteriori indugi ti lascerei la parola, magari così per rompere un po' il ghiaccio, non so se vogliamo mostrare subito il trailer, però ti chiederei se ci puoi raccontare in due parole la storia di Mila e anche magari eh, la storia affascinante anche quella della produzione di, di questo film. Sì, certo, grazie tantissimo di avermi invitato e a tutti di partecipare. Um, mila nasce ormai quasi più di dieci anni fa da un mio desiderio dopo tanti anni di produzione e grandi studi uh, di, di raccontare la mia storia un mio film chiaramente l'animazione se non no, non conoscete bene il mondo dell'animazione è molto molto costosa quindi um, ho guardato chiaramente uh, e ho pensato di fare un cortometraggio perché um, pensare di fare un lungometraggio senza uno studio, diciamo, di supporto, è molto, diciamo, quasi una follia, anche se Mila ormai è diventato un film di animazione di alta qualità di 20 minuti, che è altrettanto follia questa qualità, averlo fatto praticamente senza, senza un, uno studio, diciamo, vero e proprio dietro un grosso studio, perché chiaramente c'era... Uh, Primo che si è unito al progetto è Valerio Ross di Pixel Cartoon, che tra l'altro è uno studio trentino, um, però sono tutte realtà più piccole rispetto chiaramente a, a DreamWorks o, eh, o altri studi così che permettono di fare film e hanno le capacità di fare film a questo livello. Um, quindi eh, Valerio, io e, e altri amici e colleghi abbiamo iniziato questa avventura Um, che, che è nata da un mio desiderio proprio di raccontare una storia che avevo sentito crescendo, che era l'esperienza di, di mia mamma in particolare um, durante la seconda guerra mondiale, che aveva l'età appunto di Mila, uh, la protagonista, e, e di come si sentisse durante i bombardamenti. Um, fortunatamente. <clears throat> Uh, non ha subito diciamo, conseguenze fisiche mh, né, né lei né la famiglia, però mi ha sempre colpito proprio quanto uh, avesse condizionato diciamo, la sua vita questa esperienza, questo trauma, i rumori, gli aerei che arrivavano. Uh, e mi sono sempre chiesta mh, quanto... Uh, influenzi e rovini, insomma, l'infanzia dei, dei bambini che sono nel mezzo di conflitti. Quindi da questo mio desiderio appunto di raccontare una storia uh, molto personale, e vicina um, a me, um, ho, ho iniziato a scrivere una, un adattamento, chiaramente, perché um, per un film bisogna avere un protagonista che non, non sta fermo, pietrificato, come appunto succedeva a mia mamma, ma... Deve, Chiaramente cambiare uh, soprattutto le, la, la, le persone che stanno in giro, in giro a lei. Uh, quindi ho scritto una sceneggiatura e da lì ho fatto una presentazione a vari amici colleghi, tra cui appunto Valerio tante altre persone, anche qua a Los Angeles, che lavoravano con me e si sono subito innamorati diciamo, del progetto. Non avendo budget, chiaramente all'inizio è rimasto un po' così, nel limbo, abbiamo fatto dei test, cose varie, e poi hanno iniziato tutti a chiedermi ma cosa facciamo con Mila, cosa succede? Chiaramente io ho detto, non lo so, non ho, non c'è un budget per questo film. E tutti hanno detto, no, ma noi vogliamo lavorarci, vogliamo vedere Mila sul grande schermo, vogliamo parlare di questo tema, e di bambini appunto nel mezzo della guerra, che è un tema universale, e, e da lì è iniziata questa avventura incredibile di, uh, che, che ha portato il team, il, il gruppo, insomma, a crescere a più di 350 volontari da 35 paesi. Um, con questo, eh, chiaramente poi nel corso degli anni si sono uniti degli sponsor Trentini che ci hanno aiutato. Um, finanziariamente, uh, la Trentino Film Commission e la Fondazione Cassa Rurale sono stati appunto i primi e poi um, vari altri a seguito, tra cui appunto il Museo Storico Trentino, uh, ovviamente. Um, fatemi allora, datemi un secondo che vi faccio vedere il trailer, che comunque se volete vederlo dopo, ha una qualità migliore perché purtroppo quando si fanno vedere le cose attraverso Hangout lo sapete la qualità sì. però se volete vederlo dopo per conto vostro basta che visitiate il, il sito di Mila che è milafilm.com comunque intanto lo faccio vedere qua io datemi un secondo sì, ma magari scusa Cinzia intervengo, intervengo anche per chiedere a Luca Dorigatti di chiudere la telecamera e poi i link magari li inoltriamo in chat così chi vuole appunto ah, volete altri. fare, ognuno se lo vede per conto suo no? no ma intanto li mostriamo così poi nel caso Ah, sì, sì, sì, allora un attimo allora, faccio vedere il trailer speriamo che uh... non sentite l'audio vero? No. no. Uh, ok, non so perché. Allora lo vediamo da lo vediamo da Milafim direttamente a questo punto, non so. Non so perché non si sentisse un secondo. Spero si sia visto uh, abbastanza bene, uh, se no, appunto, come detto, uh, potete andare su Mila Film dopo e rivedervelo a più alta qualità, chiaramente. Uh, può essere che si perdano dei fotogrammi quando si fanno vedere le cose così a remoto. Um, la musica, tra l'altro, fra noi è anche Flavio Galgano, che è il compositore di, uh, di Mila. Uh, è un film che non ha dialogo, quindi la musica è molto importante per trasmettere uh, questo messaggio uni universale, appunto una scelta che è stata chiara fin dall'inizio per me di non, di non avere dialogo, anche se era una storia chiaramente ambientata in una, in una, a Trento, uh, quindi italiana, volevo che il messaggio fosse universale, quindi la musica è veramente importante. Ringrazio Flavio. Qua in diretta per l'incredibile lavoro e per avermi seguito per tutti questi anni e tra l'altro la, la Haydn la fondazione Haydn appunto un altro degli sponsor che ha contribuito a praticamente dandoci, donandoci due giorni della, della loro incredibile orchestra e registrando la colonna sonora a, Trent, a bolzano ormai tre anni fa e durante quei giorni abbiamo Girato un mini documentario che faremo vedere fra po tra poco, di tre minuti, appunto, durante quei bellissimi giorni che abbiamo passato a Trento. Ehm, insomma, ditemi cosa, cosa ma, ma, ma è in massima l'audio, non sentiamo? Sì, ah, sì, no, no, pa passavo semplicemente, il, facciamo magari il giro che abbiamo promesso in scaletta e poi ritorniamo da te con... Un paio di domande, la palla a Sara. Sì, infatti ti ringraziamo Cinzia che hai già messo sul tavolo una serie di cose di cui parleremo anche dopo rispetto all'enorme sforzo produttivo che sta dietro a questo progetto e anche ad alcune scelte narrative che stanno alla base, ecco. Eh, per introdurci a questo tema noi abbiamo chiesto l'aiuto ad un amico, possiamo chiamarlo amico oltre ad essere un professore, uno sceneggiatore, eh, ma è un nostro amico, Jaime Alonge, che è professore ordinario di storia del cinema all'Università di Torino, eh, si occupa da tanti anni di cinema americano, del rapporto tra eh, cinema e storia, soprattutto tra eh, cinema e guerra, eh, si è occupato anche molto di cinema di animazione, anzi tra le sue prime pubblicazioni credo ci sia proprio un testo sul cinema di animazione che si intitola Il disegno armato eh, cinema di animazione e propaganda bellica tra il 1914 e il 1945 a lui questa sera abbiamo chiesto di introdurci un po' a questo linguaggio rispetto al quale eh, dobbiamo dire la verità, non solo Massimo si sente un po' eh, inesperto e privo di strumenti, ma rispetto al quale eh, molti di noi si sentono degli inesperti nonostante, mi viene da dire, sia una delle prime eh, forme mediali a cui siamo tutti socializzati fin da bambini e bambine. ecco. Eh, quindi invito Jaime ad introdurci a questo linguaggio, soprattutto nella sua relazione con la storia e la storia bellica. Grazie. Grazie a voi, appunto io come dire, sono, sono uno studioso di cinema ma sono anche un vostro amico e dirà forse soprattutto un vostro amico, eh, come dire, è, con, è con piacere che ha accettato il vostro invito. Eh, il cinema di animazione effettivamente è una cosa che classicamente la gente non, non prende tanto sul serio. Eh, questo, questo libro che citava Sara era la mia tesi di, di dottorato eh, e quando io ho discusso la tesi di dottorato la commissione mi ha guardato come dire, vabbè, ha fatto una roba di cui noi non abbiamo la più pallida idea di quello che, che hai fatto, um, questo, e uh, diciamo in, in parte le cose stanno un po' cambiando negli ultimi anni: nel senso che, uh, diciamo, quello che secondo me è successo è che con l'arrivo dell'animazione digitale, eh, cioè diciamo insomma, da Toy Story in avanti, insomma, dalla metà degli anni '90. Eh, l'animazione ha conquistato un, un, un, uno spazio che prima non aveva o meglio, ha riconquistato uno spazio che prima non aveva nel senso che ehm, diciamo, per, la, per la mia generazione per le generazioni seguenti e anche un po' precedenti eh, il cinema di animazione era un, una forma esclusivamente infantile Uh, allora, e quindi se è una forma esclusivamente perché diceva giustamente Sara è la forma di cinema che normalmente incontriamo per prima no? come, spettato come giovani spettatori cinematografici ma che poi tendenzialmente ci lasciamo alle spalle no? e quindi essendo una cosa infantile è una cosa eh, poco seria no? una cosa di cui insomma non vale la pena parlare e di cui sicuramente eh, non puoi cui non puoi far ricorso per parlare di cose serie come la guerra, la storia, la politica. Eh, tutto questo appunto in realtà è frutto del, di qualcosa che capita tra gli anni 40 e 50. Eh, ho fatto un piccolo PowerPoint, eh, non perché ami particolarmente i PowerPoint, ma perché ehm, parlare un quarto d'ora così, con la mia faccetta nel, nel rettangolino, fa un po' tristezza. Allora, adesso ci arrivo. Allora, vedete il mio PowerPoint? Sì, lo vediamo. Molto bene. Allora, diciamo che questa idea che l'animazione è una cosa per i bambini è eh, un'idea che in buona misura, non completamente, però diciamo che in buona misura è frutto della svolta della Disney nella seconda metà degli anni 30. Um, Biancaneve e i Sette Rani, che è normalmente considerato il primo lungometraggio di animazione, anche se tecnicamente non è il primo lungometraggio di animazione, ma non importa, Diciamo per il grosso del pubblico questo è il primo lungometraggio di animazione, ed è una fiaba, no? quindi è esplicitamente un racconto pensato innanzitutto per il pubblico infantile. Allora, tenete conto che il rapporto tra l'animazione e la fiaba è, è strutturale sin dall'inizio, se uno vede quello che è il primo film di animazione, il, come il primo disegno animato della storia che normalmente, convenzionalmente, è indicato in ehm, Fantasmagorie di Emil Cole, che è un film del 1908, se andate su YouTube lo, lo, lo vedete, è un film in cui l'immaginario infantile è molto presente, perché è, è un film con dei disegni animati che sono sostanzialmente dei disegni di, eh, fatti con il gesso su una lavagna, quindi e che sono dei pupazzini, quindi sono, sono come dire, idealmente i disegni fatti da un bambino eh, nel, sulla lavagna della, della classe durante l'intervallo in buona sostanza. Quindi la componente infantile c'è sempre stata, è sempre stata una componente importante, eh, però non è mai stata una componente assoluta. No? Eh, quello che succede eh, tra gli anni 40 e 50 è che eh, da una parte il lungometraggio Disney eh, punta decisamente, con una serie di eccezioni che poi vediamo, eh, ma punta decisamente sul pubblico infantile, eh, il cortometraggio che invece aveva un pubblico indifferenziato e anzi per certi versi almeno alcune serie avevano un pubblico esplicitamente adulto eh, penso per esempio a un personaggio come Betty Boop o comunque so, molte delle gag dei, dei personaggi di Tex Avery, di Chuck Johnson, dell'animazione del, della Warner Brothers della, della MGM eh, di eh, Make, quest, queste cose qua eh, hanno spesso delle gag che sono delle gay pensate più per gli adulti che non per i bambini. Ehm, con la crisi dello studio system, il cortometraggio animato praticamente scompare negli Stati Uniti, ehm, l'animazione finisce in buona misura in televisione e finisce nella fascia oraria pomeridiana, e quindi eh, diventa a questo punto decisamente un intrattenimento completamente infantile. Da questa diciamo, infantilizzazione dell'animazione si esce, come dicevo prima, negli anni 90. Eh, però prima di questa lunga eh, diciamo, questa lunga cattività che, che l'animazione deve subire appunto eh, ridotta a eh, intrattenimento puramente infantile non che ci sia niente di male a fare l'intrattenimento infantile ma quando tu puoi lavorare su più livelli puoi parlare agli adulti come ai bambini credo che sia, che sia più ricco che sia più interessante eh, prima di questa appunto cattività in realtà l'animazione parlava a, agli adulti come, a, come ai bambini ehm, i, i film di animazione potevano essere film per adulti eh, per diciamo ravvivare il clima del, del webinar che è sempre un po' freddino vi porto un esempio di un film di animazione davvero per adulti che è questo primo esempio di animazione pornografica che è un film forse del 23 eh, ovviamente essendo che la pornografia era illegale non si sa molto di questo film secondo la leggenda è stato fatto per um, il, uh, festeggiare il compleanno di Winsor McKay, che è il, uh, il padre dell'animazione americana. Uh, e proprio da Winsor McKay vorrei partire perché al di là del porno, che, che, come dire, che è un caso abbastanza isolato, però uh, l'animazione negli anni 10, 20, 30, 40, uh, non soltanto si rivolge indifferentemente uh, agli adulti e ai. Uh, eh, e ai bambini e quindi il pubblico adulto si appassiona a, a Mickey Mouse, a Bugs Bunny, a Felix the Cat e appunto. E in una certa misura ci sono dei personaggi e, del, e certe gag come sicuramente quelle di, di, di, di Betty Boom, ma anche dei cartoons di, di, di, di Bugs Bunny e compagni che sono rivolte più agli adulti che non ai bambini ma c'è tutta una parte dell'animazione che è rivolta di fatto sostanzialmente agli adulti, cioè c'è tutta una componente dell'animazione che lavora eh, sulla dimensione storico-politica. Eh, questo è uno dei primi esempi, ed è uno degli esempi più affascinanti da un punto di vista visivo, che è questo film di Monson eh, McKay che si chiama appunto The Sinking of the Lusitania eh, l'affondamento della Lusitania è eh, uno degli avvenimenti che diciamo spingono l'opinione pubblica eh, questo piroscafo inglese viene affondato da un sottomarino tedesco nel 1915 a largo della, della costa irlandese ehm, e eh, sul, eh, sul transatlantico poi viaggiano anche molti cittadini americani eh, e quindi insomma diciamo che eh, l'opinione pubblica americana comincia a spostarsi verso no, l'idea di intervenire nella guerra europea eh, anche grazie al, o a causa del, del, dell'affondamento di Lusitania. Uh, McKay realizza questo film che ha tutti gli effetti un film di propaganda uh, poi diciamo lui dato che ci lavora da solo con due uh, assistenti e, e, e, e lavora uh, appunto dipingendo ogni singola uh, ogni singolo fotogramma uh, il lavoro lui comincia quando viene affondato in Lusitania cioè nel, nel 15 però termina il lavoro quando ormai uh, il <coughs> Gli Stati Uniti sono entrati in guerra, eh, quindi diciamo, se aveva un, un obiettivo di propaganda, di, di spingere l'opinione pubblica americana verso, verso il conflitto, eh, insomma, lo, lo manca. Però certamente il film si presenta come un film eh, assolutamente eh, antitedesco. No? Eh, C'è questa rappresentazione molto forte, molto, molto vivida dell'affondamento dell'usitania eh, e il film termina con un cartello che dice... Eh, il comandante del, del sommergibile che ha, che ha fondato i Lusitani è stato decorato dal Kaiser e poi ci dicono di non, od di non odiare gli uomini eh, durante la prima guerra mondiale diciamo, in vari paesi noi troviamo eh, un uso politico propagandistico dell'animazione sono come dire una serie di casi più o meno isolati perché negli anni mentre diciamo il cinema davvero ha già un uso ampio eh, come strumento sia di documentazione sia di propaganda tanto nel, nel, nel fiction quanto nel non fiction l'animazione diciamo è una forma che è nata da relativamente poco tempo eh, e quindi insomma, nessuno dei paesi ha veramente un'industria del cinema di animazione sono dei paesi coinvolti a un'industria del cinema di animazione <coughs> E questo fa sì che sì, certo, troviamo alcuni film di animazione che, che, che rappresentano la guerra, che sono legati al, al conflitto, ma sono dei casi relativamente eh, limitati. Eh, dove tutto questo fenomeno si ripropone in forme assolutamente eh, molto più ampie e, e, e articolate, molto più complesse, è la Seconda Guerra Mondiale. Uh, la prima guerra mondiale è diciamo, il banco di prova per l'uso del cinema come strumento di propaganda uh, durante la seconda noi troviamo o meno le cose che troviamo nella prima ma in forme molto più diciamo, sviluppate quantitativamente e qualitativamente e questo vale in particolar modo per l'animazione uh, durante la seconda guerra mondiale praticamente tutte le grandi potenze che tutte quante usano il cinema come forma di propaganda eh, tutte producono almeno qualche eh, cartone animato eh, di propaganda. Lo fanno i giapponesi eh, con alcuni cartoons in cui c'è questo ragazzino che si chiama Momotaro che eh, guida dei, dei, dei, delle squadre di, di, di, di, di, di, di Mitsubishi Zero, di, di, di aeroplani giapponesi contro eh, gli americani. La cosa buffa è che... Eh, eh, Momotaro va a bombardare per Arbor insieme a questa armata aerea di, di scimmie e di cagnolini e vanno a bombardare i personaggi dei cartoons americani perché sulle navi eh, americane alla fonda, di, eh, alla, alla fonda del, del, della rada di Pearl Harbor ci sono eh, niente meno che... Eh, braccio di Ferro e eh, il suo nemico Bluto, che sono appunto due marinai, e eh, che sono presentati come: non, non è il Braccio di Ferro, quello che conosciamo, che mangia gli spinaci e sconfigge tutti. Questo non sconfigge nessuno, perché eh, questo è un film di propaganda giapponese. e Quindi, i marinai americani sono presentati come cronicamente eh, incompetenti. In Italia, noi troviamo questo film. Uh, molto interessante che si chiama il dottor Churkill, che è un film anti-britannico in cui uh, c'è appunto Churchill che è un uh, Mr. Hyde uh, e quindi per presentarsi in società in maniera appunto accettabile beve una pozione che si chiama democrazia e grazie a questa pozione assume le caratteristiche di un essere umano uh, poi però alla fine la pozione e, e fa tutta una serie di, di di cattiverie, eh, alla fine però viene fermato dall'alleanza italo tedesche vedete questo, questo braccio con sopra la, la, la svastica, dall'altra parte arriva un braccio con il fascio littorio. Il mostro eh, viene smascherato, la, non può più prendere la pozione, quindi si vede che è un mostro, tutti possono vedere che è un mostro. Eh, I bombardieri italiani e tedeschi annichiliscono il suo covo che è Londra, e su un cumulo di macerie si alza un volo di Colombe e quindi diciamo il bene trionfa, cioè il, il fascismo. Eh, trovate dei, dei, dei cartoons di propaganda eh, dell'asse, eh, però diciamo a fronte della, della capacità dell'industria cinematografica eh, dei paesi dell'asse, in, in, in Germania anche trovate qualcosa, ma insomma come dire, casi relativamente limitati, eh, a fronte delle limitate capacità dell'asse di mobilitare i disegni animati, Hollywood ovviamente sforna una potenza di fuoco assolutamente, eh, assolutamente straordinaria. L'industria cinematografica americana eh, è quella che possiede in assoluto eh, gli studios più grossi, più, più forti, più capaci sul piano dell'animazione e quindi noi qui troviamo centinaia di film che vengono realizzati. E che sono appunto una parte, sono diciamo adattamenti a, uh, a, al contesto bellico delle situazioni tipiche del cartone americano, quindi Bugs Bunny e Daffy Duck uh, prendono a martellate i giapponesi uh, o, o i nazisti invece che prendere a martellate i loro. Uh, avversari soliti quindi come dire non c'è una particolare uh, trasformazione del, del, del, delle forme dell'animazione e questi sono cartoon appunto, che appunto parlano indifferentemente agli adulti come ai bambini um, troviamo però soprattutto nella produzione Disney alcuni film uh, invece <coughs> più interessanti nel senso che sono dei film in cui si, si, si trasforma proprio la, la forma tradizionale dell'animazione e in cui si parla esplicitamente e di fatto unicamente al pubblico adulto. Questo film qua, uh, The New Spirit, è un film uh, pubblicitario del prestito di guerra. È un film in cui uh, Paperino uh, sente la radio e sente le notizie sulla guerra e quindi si, si, si, si, si entusiasma, e pronto a partire, ad andare al fronte, poi però la radio gli dice che lui non deve andare a combattere, che lui quello che deve fare è pagare le tasse. Quindi Paperino, che è, è come dire, sempre... Eh, il personaggio insomma, un po' anarchico di fronte all'idea di pagare le tasse va un po' in crisi non c'ha tanta voglia insomma, come è un papero americano ma anche un po' italiano l'idea di pagare le tasse un po' lo, lo, lo infastidisce poi però insomma è, è americano quindi insomma, è un bravo patriota e alla fine eh, capisce che, insomma, che è importante di pagare le tasse no? perché sono eh, taxes to beat the axis sono tasse per battere l'asse e, e il film ti spiega proprio materialmente come si compila il modo No, Paprino prende il modo, prende la penna e ti fa vedere come, come, come si fa. Se voi andate su YouTube trovate eh, molti dei, dei cartoons della Disney che sono fatti in questi anni che sono veramente affascinanti. Un altro molto bello è eh, Reason and Emotion, proprio sulla differenza teorica tra i, i regimi totalitari e, e, e, e, i regimi, e i regimi democratici, su come gli stati totalitari sfruttino la paura come strumento di, di, di governo. E soprattutto la Disney realizza nel 1943 un film assolutamente straordinario dal punto di vista tecnico, anche se forse un po' impietante sul piano, sul piano etico-politico. È un film che si chiama Victory Through Air Power, che è un lungometraggio, lungometraggio sull'uso dell'aviazione come strumento medico è un film che, che oggi si trova in rete che per molto tempo la Disney ha, ha nascosto di fatto nel senso che appunto quando io ho fatto la tesi di dottorato a, a metà degli anni 90 quando eh, non era possibile vedere i film online quindi ancora eh, sono andato nelle cineteche a vedere i film alla moviola eh, il film si poteva vedere però dovevi andare o agli archivi barbanks agli archivi Disney a, a, a barbank Oppure alla Biblioteca del Congresso o all'Imperial Museum. Eh, la Disney non l'aveva più proiettato, non aveva fatto delle copie in VHS, eh, non l'aveva fatto più circolare dopo la guerra, perché è ovvio che, insomma, che se tu sei la casa di, di, di produzione di Bambi, eh, il film sul bombardamento strategico e, e su quanto è entusiasmante annichilire le città giapponesi con, con, con i bombardieri, insomma, diciamo che fa, eh, che fa un po' problemi. Eh, cosa succede dopo la seconda guerra mondiale? Eh, dopo la seconda guerra mondiale, diciamo, noi troviamo ancora dei casi di uso pubblico del, del, del cinema di animazione. Per esempio, c'è questa bellissima serie di Halas e Bachelor, che sono due grandi animatori inglesi, cui viene chiesto dal, dal governo laburista proprio alla fine della seconda guerra mondiale, quando si, eh, i laburisti vincono le elezioni varano in un grande progetto di riforme sociali, insomma quello che, che, che si chiama il welfare state, e, e alla SBC vengono incaricati, in questo diciamo c'è il lascito dell'esperienza della guerra, dell'uso appunto eh, propagandistico, informativo dell'animazione, alla SBC vengono eh, incaricati di realizzare dei cortometraggi eh, di, eh, appunto per spiegare alla gente come funzionano le nuove leggi sul welfare state, quindi come funziona il servizio sanitario nazionale, come funziona eh, l'assistenza sociale, il sistema pensionistico e così via. E c'è questo personaggio eh, che, è appunto, che, che, che, che viene creato per spiegare eh, tutte queste cose esattamente come Paperino spiegava come si pagano le tasse per, per combattere l'asse. Eh, e Alassane Bachelor, peraltro, sono quelli che realizzano a metà degli anni 50, forse lo conoscete, un adattamento. Di, della fattoria degli animali di, di, di, di Orwell eh, un film che peraltro viene prodotto diciamo segretamente con i soldi della CIA eh, Aless and non lo sanno cioè la CIA mette in piedi delle, delle strutture di facciata per finanziare delle, delle attività varie diciamo di intellettuali progressisti ma anti-sovietici eh, alla and non lo sanno davvero che, che fanno il film con i soldi della CIA non sono come diciamo che non sapeva chi gli aveva comprato la casa. Um, questo film è, è, è ancora un esempio di uso politico del, dell'animazione, eh, che è qualcosa che appunto che a partire dagli anni 60 diventa sempre meno, uh, sempre meno frequente. Um, da una parte, certamente perché diciamo il cinema di propaganda, quantomeno diciamo come lo abbiamo conosciuto. Durante la prima e la seconda guerra mondiale scompare perché, eh, intanto, non c'è più un'emergenza di quel tipo lì, e poi il cinema perde di importanza perché arriva la televisione. Eh, e poi c'è quel fenomeno che, che, che dicevamo prima, cioè eh, del fatto che l'animazione diventa una forma largamente, eh, largamente infantile. E infatti le cose cambiano proprio a partire dalla fine del XX secolo e con, con l'inizio del, del XXI, in cui l'animazione eh, ritorna a essere una forma che sa parlare agli adulti e ai bambini, perché se Red e Tobi, nemici e amici della Disney, era un film che guardavano eh, i, i, i, i bambini, o meglio gli adulti lo guardavano, ma insomma lo guardavano a torto collo, nel senso che eh, accompagnavi i tuoi figli a vederlo, ma non è che ti divertivi tanto. A partire da Toy Story, da, da, da, da Shrek, da Monster's and Co, eh, per gli adulti andare a vedere questi film con i bambini ricomincia a essere interessante. No? Quindi sono dei film che strutturalmente parlano a, a, a, a un doppio pubblico. Davanti a Shrek un bambino di 4 anni si diverte perché c'è Shrek che fa le puzzette dentro, eh, dentro la pozza di fango, poi però eh, di, di fronte al gioco sulla scapolottina numero 1, numero 2, numero 3 e sulla su Cenerentola che è una ragazza mentalmente plagiata che cucina per le sue sorelle cattive e diciamo chi ride di più inevitabilmente è, è, è il pubblico adulto um, in, questo, diciamo, in questa rinascita dell'animazione in questo suo ritorno al pubblico adulto uh, è ritornata potentemente uh, un'animazione con un cote politico uh, qui vi ho messo il, uh, il film di Harry Foreman, ma, ma gli esempi possono essere, possono essere tanti uh, in, in Europa, negli Stati Uniti e uh, in, in, in Medio Oriente. Uh, e come dire di, di, questa, di questa rinascita, credo uh, Mila faccia parte pienamente, credo, forse mi sbaglio, ma, uh, ma forse no, uh, che 30 anni fa fare un film come Mila sarebbe stato molto più difficile, diciamo culturalmente non dico produttivamente che non, uh, che non adesso. Ecco, ho terminato. Okay, grazie mille. Grazie Gianni Alonso per averci dato questo affresco molto bello, anche per averci ricordato il potere, appunto, anche se vogliamo, politico, uh, dell'animazione. Faccio un'altra un nota appunto di, di servizio. Chiederei al signor Crompico, non so se di chiudere la telecamera se possibile che, eh, che stiamo registrando l'incontro anche per la rispetto della sua privacy, grazie mille e, sì, e ringraziamo poi, coinvolgeremo penso dopo anche nella nostra chiacchierata a seguito già in, nella, uh, nel dialogo con, con Cinzia ora per um, tornare diciamo dall'animazione alla storia eh, darei la parola a Giuseppe Ferrandi eh, che noto credo è quasi tutti presenti, direttore della Fondazione Museo Storico, che è un'istituzione museale che ha i suoi, diciamo, nella sua mission, come si dice ora, anche eh, se non solo, ma comunque anche la, la divulgazione o la public history, insomma, una comunicazione attraverso un pubblico ampio del, eh, della storia, per cui magari penso che forse ci accennerà anche come, in che misura e perché eh, un'istituzione museale è coinvolta in un progetto di questo tipo. E, e però quello che chiediamo appunto, dicevo all'inizio, è di fare lo storico, per cui di raccontarci un po' anche, se vuole, quella che è la storia che sta alle spalle eh, della storia di Mila, cioè cosa, cosa rappresenta anche nell'immaginario, se vogliamo, eh, della storia della città, del territorio più in generale eh, di questo periodo della Seconda Guerra Mondiale, questo episodio bellico che Mila eh, racconta. Beppe? Eh, grazie, grazie davvero Massimo. E... No, prima Cinzia Angelini eh, raccontava eh, che la, la mamma è stata una delle fonti principali, insomma, l'input per occuparsi di questo tema. Ecco, io confermo empiricamente che la, eh, il tema dei bombardamenti, in particolare il bombardamento della Portela, dicono i trentini, del 2, 2 settembre 1943, è un, davvero uno spartiacque fondamentale ecco, nella storia della città eh, perché dire, fa irrompere ecco, la, la guerra, la guerra dall'alto, le bombe dall'alto eh, nella, nella vita quotidiana e produce appunto 200 vittime eh, e è l'inizio, perché da lì poi iniziano una serie di, eh, di bombardamenti Molto sanguinosi nel 1944, nell'inizio di una di una quotidianità caratterizzata dalle bombe allora è chiaro che trento che è una città eh, adagiata su una, una valle relativamente stretta dove passano le ferrovie dove passa la ferrovia passa la statale siamo lungo la via del brennero è assolutamente strategica per eh, dal punto di vista delle, delle comunicazioni, del trasferimento di uomini, di materiali, di, di armi e di conseguenza è un obiettivo eh, strategico, va controllato, va interrotta le linee ferroviarie e vanno colpiti i siti produttivi. E, e In questo contesto ovviamente la, la guerra eh, che eh, nel settembre 1943 eh, con il 2 settembre per Trento, ma successivamente con l'armistizio dell'8 dell e 9 settembre, eh, ovviamente una, entra in un capitolo eh, completamente, completamente nuovo. E Ci sono ovviamente dei patrimoni di, di memoria eh, molto, molto radicati nella città eh, e eh, nella comunità che per lungo tempo sono stati eh, oscurati dal fatto che le bombe cadute su Trento erano bombe giuste eh, erano bombe come dire, che venivano dalla, dagli alleati e che di conseguenza come dire, era poco conveniente eh, parlare. Questo tra ha alimentato una, una memoria carsica, anche molto, abbastanza anche pericolosa, basata sul, su un vittimismo ovviamente accentuato e sulla non comprensione del perché 200 morti civili non dovessero essere come dire, ricordati o ricordati solo pietosamente riti di memoria di memoria individuale familiare e solo dagli anni 90 è iniziata come dire una, una riabilitazione e la costruzione di una memoria pubblica che ha messo al centro appunto le, le vittime le vittime civili eh, in eh, il contesto è un contesto ovviamente molto molto difficile da, da riassumere in poche parole però eh, vi dico solamente che l'aviazione la, eh, eh, inglese che è quella che poi ha, eh, dire, ha portato al bombardamento di Trento del settembre, ecco i bombardieri, le fortezze volanti erano principalmente eh, inglesi, non americane, eh, nel 1942 eh, hanno un cambiamento di, di strategia di tattica e teorizzano che ormai eh, il bombardamento di precisione, eh, il bombardamento su obiettivi specifici non è più praticabile, viste le, la situazione della guerra, viste le difese antiaeree, e bisogna passare al cosiddetto, alla cosiddetta area bombing, al bombardamento a zona. Ecco, il bombardamento a zona prevede di, eh, calco, di calcolare, di eh, mettere in conto che le famose vittime, i famosi danni collaterali, eh, sono, come dire, naturalmente connessi. Perché? Perché l'antiaerea mette eh, in pericolo le, i, bomba i, i, i bombardieri di conseguenza bisogna bombardare dall'alto, di conseguenza bisogna bombardare tra tramite una formazione e nel, nel quello che abbiamo già intravisto nel film si vede una formazione di aerei che coprono l'intera presente valle e il calcolo che viene fatto è che eh, l'area bombing può permettersi di bombardare fino a alle 3 miglia dall'obiettivo eh, cioè c'è un margine di errore di 3 miglia allora per chi è mai venuto 4 km 5 km, chi è mai venuto in Trentino la valle è lunga quasi 500, 600, 700 metri quindi un margine di errore di, eh, di, 4, di, 4, di 3 miglia significa praticamente poter bombardare l'intera città, è quello che è avvenuto drammaticamente quel, gio quel giorno e in altre occasioni in altri bombardamenti, quindi è molto interessante, sì, è interessante che eh, nella valutazione, nella ricostruzione storica di quello che è avvenuto a Trento, come di altre città italiane e città europee, eh, si comincia come dire, a dare un convolto non solamente alla, alle, vittime, alle vittime civili, quindi allo sguardo di Mila, ma anche allo sguardo di coloro che le bombe le sganciavano. E in questo noi al museo abbiamo trovato, eh, se non sono così bravo come... Allonge, e quindi devo smettere di fare questo PowerPoint iperartigianale. Ecco, questo è il testo di un volantino, in particolare questo volantino qua, volantino qua che è intitolato Perché vi bombardiamo. È un, uh, un volantino uh, mh, lanciato uh, dagli inglesi sulle città italiane e anche in Trentino. Noi ne abbiamo una copia al museo. Dove dopo aver citato il ministro dell'aeronautica che ha detto. Eh, dobbiamo distruggere, distruggeremo i mezzi guerreschi del nemico, le sue difese, le sue officine, i suoi depositi, i suoi trasporti, ovunque si trovino. Dice a un certo punto: eh, Noi bombardiamo le città italiane, le officine che stanno producendo armi e munizioni contro di noi, i centri di comunicazione, i porti, le installazioni militari. Tutti servono il nemico tedesco e saranno perciò attaccati con tutti i mezzi a nostra disposizione. Le nostre bombe sono dirette contro obiettivi militari qualcuna inevitabilmente ucciderà, ucciderà o ferirà la popolazione civile se gli innocenti soffrono devono biasimare Mussolini che dichiarò la guerra alla Gran Bretagna e che nel 1940 eh, chiese permesso al suo padrone Hitler di partecipare al bombardamento di Londra ecco è, credo che sia importante appunto eh, nel, eh, nell'assumere lo sguardo eh, profondo di, di Mila nel, eh, nell'evocare questa, questa pagina, che è una pagina eh, molto sentita e molto percepita nella memoria eh, collettiva, perché eh, anche lo sguardo appunto di una, di una, di una bambina e eh, la capacità che ha, la, eh, ha costruito e che ha prodotto il, il cartoon, di, eh, eh, di rappresentare appunto un, un evento eh, che le fotografie eh, che abbiamo al museo, per quanto crude, per quanto terribili, non riusciranno mai a, a, a farci immaginare ecco, la, cosa significa stare, appunto, stare sotto le bombe. Quindi è un aspetto molto interessante. Mi rendo conto che su questo, eh, visto che il, il ciclo che abbiamo avviato insieme all'Istituto Italo Germanico, sta dando dei frutti molto importanti, eh, se non valga la pena appunto, eh, e questo parlo come istituzione anche museale, come nostra istituzione, che non dobbiamo solamente presidiare il fare storia, ma in particolare dobbiamo occuparci delle modalità di divulgazione. E di se questa riflessione sulla, eh, sulla pluralità appunto di linguaggi con i quali eh, noi dobbiamo costruire un immaginario degli eventi storici non debba essere come dire ripetuto e amplificato ovviamente eh, guardando con grande ammirazione alla, alla, alla tenacia alla Angelini, di chi ha creduto in questo progetto. Eh. Grazie direttore, eh, noi iniziamo la seconda parte del nostro eh, seminario che insomma chi già sta, ha già partecipato altre volte sa essere più eh, dialogica. E, Ovviamente chiamerò in causa sia le persone che hanno parlato finora sia poi magari anche Luca Ferrario della Film Commission se ha voglia di raccontarci qualcosa rispetto alla partecipazione eh, della Film Commission nel, nel progetto e insomma la scelta anche di, eh, di aderirvi e di seguirlo da vicino fin dall'inizio. Eh, io vorrei cominciare con Cinzia così ri ritorniamo insomma a parlare un po' di, eh, un po di Mila e passando in qualche modo dal punto di vista dello storico, che è quello che ci ha portato il, il direttore, al punto di vista della narratrice di storie, che in questo caso sei tu, ma è anche la protagonista no? che, che hai scelto di, eh, di portare all'interno di, di questa storia. Tu Sul sito hai scritto che Mila rappresenta the best of humanity. Eh, e quindi volevo chiederti, perché il genere diciamo War Stories con protagonisti bambini è un genere abbastanza eh, battuto dalla letteratura, dal cinema, anche eh, in buona parte dal, dall'animazione. Quindi volevo chiederti come hai costruito questo, questo personaggio e se in qualche modo ti sei ispirata a qualche modello mediale che hai letto e fruito. Uh, grazie tantissime innanzitutto a professora Long per uh, uh, averci dato uno spaccato <ride> del, uh, uh, interessantissimo e molt molti dei, dei film tra l'altro non ho visto quindi andrò a guardarmeli uh, di questi vecchi film di guerra e uh, a dottor Ferrandi grazie per, uh, per uh, questa... Uh, Veloce, però molto, molto chiara, diciamo, idea di cosa succedeva appunto in quei giorni, uh, in quel periodo a Trento. E, sì, allora, io uh, mi sono... Devo dire che una volta sentite uh, le storie, cresciuta con le storie appunto di non solo mia mamma, ma chiaramente anche mio padre era piccolo all'epoca, i nonni, insomma, tutta la famiglia, ma eh, in particolare appunto di questo sentimento di terrore uh, di mia madre, ho iniziato chiaramente a documentarmi e sopra quello sono stata come ragazza giovane molto influenzata dalla guerra dei Balcani. Um, e per cui è sempre stato diciamo, un forte desiderio quello di usare il mezzo Uh, che, che amo, che appunto l'animazione, insomma, che è la mia vita professionale da, da tanti anni, per parlare di qualcosa di importante per me. Poi chiaramente ehm, ho, ho voluto, e penso sia stato diciamo, il segreto dietro a Mila, il riuscire a tenere, diciamo duro e andare avanti per più di dieci anni a portare avanti un progetto così ambizioso come vista la qualità chiaramente la lunghezza del film penso che la, il, il segreto sia stato appunto che era una storia così personale vicino a me eh, quello è stato sicuramente fondamentale per darmi la forza oltre comunque tutte le persone che hanno partecipato che, che sono stati incredibili che mi hanno seguito per tantissimi anni e, e, e che mi hanno dato veramente l'energia di andare avanti anche nei momenti più, più bui dove non vedevo proprio la, la luce alla fine del tunnel è successo molte volte e, prima di parlare della, della, del personaggio di Mila in particolare um, una delle cose più interessanti uh, che è successo durante la produzione oltre chiaramente... A mobilitare 350 artisti più da 35 paesi che è abbastanza uh, inusuale um, è stato proprio riuscire attraverso gli anni soprattutto nell'ultimo anno a, a unire il diciamo l'aspetto indipendente di un film che potevamo appunto essere noi artisti che ci siamo messi insieme come potevamo per iniziare questo progetto a uno studio uh, Molto grande, che è quello per cui lavoro, Cinesite, che nell'ultimo anno ehm, eh, ci ha aiutati praticamente a portare Mira al, al com completamento. Quindi, l'anno scorso, Cinesite, che era uno studio di visual effects eh, e animazione, adesso eh, molto grande. Uh, ha preso Mila e l'ha trasportato diciamo, digitalmente sul loro pipeline, cioè dentro lo studio e, e praticamente ha, ha finito con noi il film. Quindi è stata veramente una cosa bella che è successo perché siamo riusciti a portare un film di questo tipo, appunto che parlava di un tema difficile come quello della guerra, Um, in un ambiente uh, più mainstream, come dicono, un ambiente, un, uno studio grosso che tendenzialmente non fa di guerra. Quindi questa è veramente una, una, una, una cosa importante che è successa. Uh, dunque, l, uh, Mila, come dicevo all'inizio, ispirato chiaramente da mia mamma, però è, è, un, è un personaggio a sé, perché chiaramente le cose che succedono a Mila nel cortometraggio sono ispirate da, da, co da tante cose che sono successe nella famiglia, sono un po' un puzzle di varie storie messe insieme e, e con questo ho poi costruito una sceneggiatura che, uh, che avesse un personaggio appunto, attivo, uh, chiaramente terrorizzata dalla da, seconda e la terza sequenza che sono appunto di guerra, che magari dopo cerchiamo di vedere un pezzo anche se... Come sappiamo sarà un po' a scatti, ma almeno vedete un po' qualcosa. E, e, che però non solo uh, diciamo riesce a salvarsi, ma riesce anche a salvare una, una persona um, sconosciuta. E, e quindi, uh, ritornando a quello che uh, dicevi Sara prima, um, praticamente uh, sì, la, la, volevo fare proprio vedere che nonostante la tragedia enorme di avere un bambino nel mezzo di un bombardamento, tante volte i bambini riescono ad avere una forza uh, e, e, una, e una capacità di, um, di, di, di cambiare il mondo in giro loro uh, in maniera incredibile rispetto a un adulto. Quindi sì, la... la, la come dicevi, eh, importante è stato per me proprio cercare di trasmettere questo, questo senso questo, di speranza, questa positività che, e, e di tirare fuori attraverso me il meglio dell'umanità, nonostante la tragedia di un, di un momento de, come quello de, del bombardamento, chiaramente. Magari vuoi provare a farlo vedere? Sì, allora. Ehm, Magari il documentario lo teniamo per ultimo, adesso facciamo mm -hmm. un minuto di sequenza. Sì. Eh, dunque, questo è un estratto, un minuto di sequenza del film. Dopo, se volete, possiamo parlare anche di come si arriva a, a questo momento. Datemi un secondo perché... Uh. Sì, magari Sara, intanto che Cinzia prepara, ric ricordiamo che se tra il pubblico appunto ci sono curiosità domande per Cinzia, possono essere... Eh, parte attraverso la chat e poi gliele, gliele giriamo ok, vediamo un po' <trile> Come si sia visto? Spero a scatti, probabilmente si è eh. intuito che è una scena potente, comunque mm. assolutamente. No, well. eh. Vi daremo magari per i partecipanti qualche link così che possono vederlo. Uh, Insomma, la una qualità migliore Flavio, probabilmente il, il Flavio Gargano, compositore di Mila, che ci sta seguendo. Povero, non lo so come si, arri <ride> la si arriva. La musica è stata un po' violentata. Allora ri riabilitiamolo subito, nel senso che cioè, se ci racconti un po' come, come sei arrivata appunto a questa scena, ma anche se ci racconti un'altra scelta importante che sta dietro a Mila, cioè il fatto che. Cioè, una, una storia senza parole fa, fa tanto rumore lo stesso, no? La tua scelta è stata quella di non usare i dialoghi, ma di usare un linguaggio universale come quello della musica. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Sì, sì. sì. Eh, assolutamente, volevo... Non... Milan non è mai voluto essere un film politico che parlasse di chi bombardava o cosa, non c'è nessuna. Uh, uh, mh nessuna possibilità di sapere, se uno non sa la storia, non ha idea di chi stia bombardando. Insomma. E, tra l'altro, i bombardieri, appunto, che è l'unico rappresentante della guerra nel film, non, non ci sono soldati, è semplicemente il bombardiere. Eh, quando abbiamo, abbiamo fatto il design, abbiamo veramente eh, mh, eh, intenzionalmente voluto... Uh, fare un design che fosse un mix dei vari bombardieri della seconda guerra mondiale, giusto per uh, non puntare il dito su niente o nessuno, vuole essere semplicemente un film universale contro la guerra e uh, appunto, come diceva il eh, dottor Ferrandi, il, il, il, eh, la tragedia dei, dei, dei civili, insomma, l'effetto le, collaterale, appunto, civili, in particolare i bambini. Um, e, e l'unica cosa vera se non sbaglio perché uh, ho, ho letto un po' dei libri appunto tra l'altro uno scritto da lei dottor Ferrandi penso della seconda guerra mondiale che i bombardieri uno di quei giorni erano il 91 se non sbaglio, hanno bombardato la valle quindi l'unica cosa vera sul bombardiere abbiamo tenuto la scritta 91 giusto in memoria um, e tra l'altro uno una piccola nota, fra parentesi, per, per dirvi quanto le persone da tutto il mondo si sono appassionate a questa storia. Il ragazzo inglese che ha fatto le texture, ha dipinto il bombardiere in 3D, ha nascosto il numero uh, delle vittime di quel giorno scritto sul bombardiere, che non si vede nel film, è una cosa così, però giusto, per far capire quanto queste persone si siano veramente appassionate alla storia e a quello che è successo, a quello che, che vuole rappresentare. Um, sì, quindi la, la musica ha un'importanza enorme e sono contenta che Flavio sia qui. Um, e è stato veramente incredibile poi magari se riusciamo a far vedere il documentario chiaramente sarà lo stesso problema tecnico ma giusto per far vedere appunto la Haydn Orchestra come dicevo all'inizio ha registrato um, per noi eh, tre anni fa ormai penso uh, il, la colonna sonora stiamo ancora in lavoro in, diciamo finalizzando il, gli effetti sonori e il mix stiamo finalizzandoli, però il film, giusto per… cioè, sto un po' saltando, penso la scaletta, ma stiamo uh, iniziando a mandarli ai festival, quindi presto, eh, quindi, infatti, ah, finito, finito. Mm -hmm. Scusa ci intersalto, ti, ti interrompo un secondo perché così colgo sì. al volo una domanda dal, del, dal pubblico, si direbbe, che infatti ti chiedono se il film è in vendita, come vedere il film completo… Eh, insomma, per cui se ci dai anche qualche dato proprio su quando sarà possibile eh, sì, sì. vederlo, dove, come, eh, oltre al fatto che ci devi una promessa quando è finita, prima o poi, eh, quando è finita anche la pandemia magari, sì. di venircela a mostrare dal vivo. Sicuramente, per... sicuramente, dunque il film appunto, come ho detto, è... Finito a livello grafico, animazione, tutto è finito. Stiamo solo finalizzando effetti sonori e il final mix, che è per, diciamo, la, la versione teatrale insomma, eh, di, di mixaggio finale dell'audio. Però eh, il film è finito, quindi stiamo iniziando a mandarlo ai festival. Dunque, non... Eh, eh, L'intenzione chiaramente è di fare tutto il circuito dei festival che durerà tutto il 2021 e, se tutto va bene, eh, partecipare poi alla corsa agli Oscar 2022, quindi che iniziano dalla fine 2021 e poi se tutto torna normale saranno febbraio 22. Vediamo. Comunque, eh, come dicono, fingers crossed, eh, dita incrociate. Quindi, detto ciò, sarà possibile vederlo ai festival, non si può vedere digitalmente perché se si fa vedere film su rete chiaramente si è esclusi da tantissimi grossi festival primi di Oscar. Quindi è un po' un... Eh, si potrebbe far vedere eh, a teatro, però far vedere un film a teatro, un cortometraggio diventa complesso a livello di distribuzione perché di solito... Eh, ci sono i lunghi bacalaggi e teatro. Detto ciò, per i trentini che ci seguono, la cosa migliore sarebbe se la pandemia migliora o se ne va, nel senso che possiamo iniziare a, a viaggiare. Chiaramente uno dei festival eh, il festival di Trento e la butto qua così, visto che abbiamo tantissime persone molto importanti che ci seguono. Il mio sogno personale, e penso di Flavio tutti quanti, il team, è di far vedere eh, mila con l'orchestra davvero davanti quindi la butto lì così questo è il mio solo personale per far vedere il film a <ride> Um, no sicuramente appena riusciamo a organizzare qualcosa a Trento che sia attraverso il festival di Trento o qualcos'altro lo faremo sapere a tutti tramite tutti i nostri sponsor spero che la città intera lo sappia e verranno a vederlo così che possano vederlo come dovrebbe essere visto insomma, su uno schermo di qualità e non attraverso uh. eh e chi ha orecchie per intendere intenda magari, <ride> magari, no magari prima di provare a vedere il, il, il filmato se vuoi provare a far vedere il, il, no, la, lo spezzone no. che riguarda più nello specifico eh, l'orchestra Haydn io volevo eh, coinvolgere proprio i, gli sponsor e i partner se, da una, perché tu hai sempre detto che è stato difficile all'inizio soprattutto eh, nel, nel mondo produttivo eh, hollywoodiano riuscire a eh, vendere no? questa quest idea prima ancora che, eh, che, che questo prodotto. Quindi volevo ehm, chiedere sia al, al direttore Ferrandi sia a Luca Ferrario se ehm, hanno voglia un po' di mh, condividere come eh, in entrambi i casi eh, sono, sono entrati in questo progetto e nel caso appunto del il direttore appunto come un'istituzione come la nostra poi eh, decide di, di, di entrare in questo tipo di, ehm, di progetti ci ecco. sì, sia e... anche qualcuno della fondazione Cassa Rurale penso sì. di... nel caso volessero partecipare anche. grazie No, eh, per noi ovviamente è, una, è una, una naturale dovrebbe essere una naturale funzione quella di eh, misurarsi con eh, modalità eh, di divulgazione e di eh, disseminazione appunto della storia usando una pluralità di strumenti di media. Eh, devo constatare insomma che mh, sarebbe bello fare una discussione tra operatori eh, culturali, operatori museali, ricercatori, eh, se quanto ecco, con quanta ortodossia si... Sì, giudica uno strumento come un carton per poter eh, creare appunto una, una, una coscienza diffondere una consapevolezza ad esempio sul fenomeno delle guerre come prima descrivevi insomma sono un po scettico su questo sono convinto che troveremo anche delle risposte molto molto inaccidite con magari qualcuno che dice ma quanto filologico è il eh, che rapporto c'è con le fonti che tipo di eh, quanta realtà riesci a raccontare e correttamente a contare io devo dire e questo e con questo chiudo perché credo che ci siano cose più interessanti anche da da sentire eh, che in questo momento più che la come dire l'interesse nostro per eh, eh, quanta veridicità c'è nel vostro racconto, nella vostra trasposizione, mi interessa capire quanto performante è lo strumento per poter eh, beccare eh, pubblici eh, diversi, appunto perché cioè, avete spiegato che il cartoon non è destinato solo alla ai, ai bambini, all'infanzia ai ragazzi eh, mi, eh, mi sembra molto interessante questa, questa questione no. Ora e eh, chiudo in questa fase di lockdown di didattica a distanza noi abbiamo visto che questa è una riflessione eh, particolare sulla, eh, nel produrre contenuti didattici in realtà eh, più lavori eh, non alla semplificazione alla banalizzazione e al riassunto ma più provi a, a, a muoverti usando la cultura visiva, usando come dire la, la visualizzazione ecco, della, eh, di aspetti di storia che poi con una colonna sonora, con una, eh, un contesto che viene dato, riesce a essere eh, davvero performante nella, eh, nella, eh, negli stili di apprendimento e nell'occasione di apprendimento. Quindi la riflessione che faccio è eh, probabilmente innanzitutto dovremmo attrezzarci di più poi il vostro sforzo produttivo fa capire che un'impresa del genere non può diventare serializzata perché implicherebbe cose inenarabili ma sarebbe veramente interessante eh, partire dalla vostra esperienza dal progetto e quindi dalla nostra partecipazione abbiamo fornito fonte abbiamo supportato non abbiamo dato come dire eh, non, siamo, non abbiamo investito economicamente nel progetto però eh, Potrebbe diventare un bel, un bel campo scuola, ecco, eh, Mila, per capire eh, quali frontiere cosa vorremmo toccare a partire da questo nuovo punto di vista della, della, della divulgazione e della, della promozione di contenuti storici. Certo. Mm. No, mm, grazie, assolutamente eh, sarebbe fantastico. Da qui voglio dire che ci sono vari tipi di animazione io avendo sempre lavorato in un metà ho voluto fare un'animazione che conoscevo quindi a livello tecnico è la più complessa che si possa fare ci sono altri modi di fare animazione in modo molto effettivo a livello didattico con dei costi molto minori rispetto a quello che se avessimo avuto un budget mi la sarebbe stato um, quindi sarebbe sicuramente una... cosa... Io penso, come tra l'altro sono stata invitata un paio d'anni fa a parlare al TEDx di Trento, um, credo che sia fondamentale portare temi difficili, importanti, storici, educazionali, didattici di qualsiasi tipo, più presto possibile ai ragazzi perché si formano fra i 0 e i 10 anni quindi il mezzo che adorano e che amano e con cui più si sentono in contatto l'animazione, quindi sta a noi sfruttarlo per cercare di renderli dei, dei, dei, dei futuri cittadini migliori e, e, e, e portarli il più possibile a uh, tematiche che se... Che non, tematiche più difficili insomma che altrimenti se non si fa sono solo esposte a tematiche sì divertenti belli minions cioè io ho lavorato sui minions però <ride> uh, no, non arrischiscono dal punto di vista uh, che, che intendiamo noi insomma um. Iniziano ad arrivare delle domande, io coinvolgerei un attimo Luca Ferrario se c'è ancora perché non lo... eccolo. Ci sono, ci sono. Ma allora, eh, il, il perché Fincommission ha sostenuto questo progetto penso che sia ormai, ormai chiaro chi sta seguendo questo, questo incontro, che insomma, la motivazione parte dal, dal curriculum direi straordinario di Cinzia, che eh, come dire, il campo dell'animazione ci, ci diventa un vanto nostro in qualche modo. Però in realtà non è solo quello, il, eh, il sostegno è dato per tanti motivi, mh, perché c'è Trento come ambientazione, Trento protagonista, ma anche perché ci sono tante professionalità locali che hanno partecipato in questa avventura eh, globale e epica e, e proprio per la qualità a cui ci si è puntato credo abbiano fatto delle esperienze che altrimenti non avrebbero mai potuto fare quindi c'è proprio una forte, forte componente di, di crescita professionale per tanti mm. professionisti locali e quindi questo orienta le nostre, nostre attività e, dopodiché sicuramente mh, promuove, non so se la società però racconta un pezzo di, di storia nostra eh, che è importante spesso si parla di, no, di film con un grande, una grande valenza promozionale, intendendo però spesso la cartolina, che è una cosa che ci può stare in certi tipi di prodotto, in certi tipi di, di, di fiction o altro. Però la valorizzazione invece di un pezzo di storia è una cosa che è altrettanto importante, se non forse di più, e il cinema ha una, una capacità fortissima di fare questo, di far vivere eh, epoche diverse, esperienze diverse, raccontare cose che altrimenti non, non potremmo capire e quindi fa parte anche del, del, del gioco di quello che dobbiamo fare noi eh, supportare questo genere di, di, di opere quando, quando ce n'è la possibilità, quindi questo, questo lo fa sicuramente e quindi abbiamo come dire, dovuto per forza esserne parte. Grazie, grazie Luca a tutti alla Fin Commission per uh, avermi sempre sostenuto da tanti anni, <ride> è stato importante. Proveremo eh. ad arrivare fino al concerto della dell'Ajdan in qualche modo. Grande Luca, grande. Per quanto io detto, non ho un collegamento, eh. quindi non è, che posso, non è che sto millantando poteri che non ho, ma voglio dire, <ride> ci proviamo. Ecco. Ma sì, sì, si fa, si fa. Uh, allora, vogliamo far vedere veloce il documentario? Prima, sperando. Luca, che... Ti voglio bene, <ride> grande Flavio. Ok, un attimo, vediamo se riusciamo a vederlo in modo decente. Intanto, se qualcun altro vuole fare delle domande, basta che scriva a Lato nella chat. Okay. Uh, no, aspettate, mi sto facendo vedere la stessa cosa un attimo. Uh, Dove è che secondo ragazzi è definitivo 1000 4k sì. yeah. okay. Per la ne un tè con mia mamma. ricordo quel giorno. di valori oltre il tempo oltre i luoghi mi dà un modo diverso di raccontarlo tridimensionale, cioè uno spazio infinito che collega tutti i bambini e tutti gli artisti dell'uomo. Mille è un'opera artistica collettiva, davvero unica e originale. Mila è quella capacità unica che hanno i bambini di cadere e rialzarsi. Mila è il coraggio. Mila è la speranza. spero si sia visto si è visto si è visto si è visto no. sì. ascolta ma da da profanissima proprio cioè una cosa di cui forse non ci rendiamo conto ma che mi aveva colpito molto una delle prime volte che hai presentato il tuo lavoro stavi ancora facendo lo studio dei personaggi credo mm. è il Tempo che, che il tempo e la mole di lavoro che sta dietro ogni singolo pezzo no? e quindi volevo chiederti anche rispetto al ruolo del, del patrimonio degli, degli oggetti delle, ehm, cioè che lavoro di ricostruzione c'è rispetto alla, alla realtà storica come, come avete fatto in quante persone cilio non lo so non, non, io quel giorno lì sono rimasta allucinata proprio dal tuo <ride> racconto quindi eh, posso sì, saltare sì. qui no, anch'io in realtà avevo la stessa curiosità poi ho visto, ora è scomparso purtroppo ma c'era un nostro collega qui alla fondazione che lavora in, sulle ricostruzioni in 3D eccetera eh, per cui faccio la domanda che ti avrebbe fatto lui forse ma in maniera eh, meno, come dire, meno tecnica, sì, a livello proprio di qual è il livello di accuratezza della ricostruzione, ad esempio, degli ambienti urbani, il ponte che non c'è più, e queste cose qui, che, che cosa avete utilizzato per ricostruirle? Uh, dunque, principalmente uh, noi abbiamo guardato a Trento del 1943 attraverso fotografie. Uh, soprattutto fotografie, direi, che ci hanno un po' dato, perché chiaramente ci sono stati, a causa dei bombardamenti in sé, dei cambiamenti uh, importanti, soprattutto al, uh, in zona Portella, eccetera. Um, la Piazza Duomo, che ospita la prima sequenza, in realtà non è cambiata più di tanto, a parte non avere più un paio di alberi che c'erano nel 1943, che non ci sono più ma in, in realtà è rimasta abbastanza, abbastanza insomma, simile a quello che, che era. Uh, però poi per tutto, per, Noi partiamo dalla Piazza Duomo come viaggio diciamo, che fa Mila uh, andando appunto da, da una zona di guerra che è appunto Piazza Duomo attraverso uh, la città via, um, via Mazzini e poi davanti a... a santa maria uh, ponte e poi fino a piedi castello per la mia famiglia mia nonna uh, da parte di mia mamma vive, uh, viveva uh, a piedi quindi in, in realtà questa sconosciuta emila scappano in bicicletta uh, seguendo appunto questo itinerario fino a Piedicastello, uh, passano la piazza che è una piazza unita non come adesso so che adesso fosse spero che la, la stanno o l'hanno riunita mi pare che ci stessero lavorando l'ultima volta che ero lì finalmente ma comunque eh, ce l'hanno a... fatta è fantastico non vedo l'ora fino, fino a una delle case eh, vicino eh, alla, alla fontana di, di, di, di Piedicastello eh, chiaramente tutto fotografie sono state le, la nostra base a livello di Um, cosa implica arrivare a un'immagine uh, un finale come quella che avete visto? Cioè, design, perché comunque si parte da, da penna matita, chiaramente design, perché non volevamo ricostruire Trento in maniera architettonica, ma abbiamo voluto dargli comunque una percentuale di. Uh, a Disney la chiamavano wonkification, cioè che è un muro anche se è dritto, siccome è animazione, magari non si fa dritto, non si fanno linee parallele, si dà un po' una caratteristica cartoon, anche se comunque sia sì, Mila, è un mix fra cartoon, però molto immerso nella realtà, perché si hanno una vera città e qualsiasi trentino che guarda le immagini di Trento riconosce in che angolo siamo della città. Quindi, uh, abbiamo, quello è molto importante per me di, di essere molto preciso nella, nella, nella ricostruzione della città. Allora, da design, poi c'è un modellatore che modella, e poi ci sono texture artist che assegnano i colori, ma poi ci sono surfacing artist che assegnano il materiale, perché un mattone rifletterà in modo diverso dal legno, dal metallo, eccetera, una volta che si fa in lighting, quando si iniziano a piazzare le luci virtuali, tutti i materiali rimbalzano la luce in modo diverso, quindi bisogna assegnare non solo il colore a un oggetto, ma anche um, il tipo di materiale di cui è fatto virtualmente, tutto virtuale chiaramente, però sono tutte le logiche e fisiche che questi programmi, in particolare Maya in questo caso, seguono. Quindi dopo quello... Quello è un aspetto di preparazione, diciamo, come se ci se volesse creare un modellino della città. Allo stesso tempo c'è la sceneggiatura e lo storyboard, per cui una serie di immagini disegnate che eh, sono la, la prima blueprint, prima eh, immagine, idea di come sarà quella sequenza. E poi, in totale, il film: quando sia un, un animatico, appunto, il film dalla Z, però con tutti i disegni. Fatto quello, si piazzano le camere nella città 3D che abbiamo costruito intanto con i personaggi che sono stati design, modelli, stessa roba, cioè stesso iter anche più complicato per un personaggio perché poi bisogna anche fare il rigging per i personaggi, quindi mettere tutte le ossature digitali per poter muovere faccia, facciali, eccetera. Questo è layout, si piazzano le camere, poi gli animatori iniziano a muovere, cioè questo in Mila Time nel tempo di Mila diciamo sei anni quello di cui ho parlato adesso poi inizia l'animazione no giusto per dare un attimo di contesto poi inizia l'animazione e, e poi c'è l'animazione del personaggio e poi c'è però closed simulation la simulazione dei, dei cappotti in più Mila no perché siccome le cose semplici a me non piace farle Abbiamo due, uh, due sequenze di sogno dove appunto le, il look del personaggio è di sogno e le altre sequenze che sono di guerra dove Mila è sporca, c'è il cappello distrutto. Solo il cappello di Mila ha tre versioni, quello normale dal sogno, quello distrutto di guerra e quello rattoppato per la sequenza finale. Quindi tutte queste cose sono cose che prendono... Diciamo, se fosse stato un film fatto con un budget hollywoodiano, diciamo così, di un grosso studio, ci avrebbero impiegato due anni, chiaramente facendolo per il 95% su base volontaria, ci abbiamo impiegato più di dieci. Da lì poi c'è il lighting, cloth simulation, simulazione dei capelli, lighting, eccetera, fino poi al finale. Ma giusto per dare un, uno spaccato su cos'è, e questo per ogni singola cosa, solo oggetti ne abbiamo quasi 300, solo oggetti, senza contare le case, 11 personaggi, 25 set, eccetera, giusto per farlo. Un ecco, la stessa impressione della prima volta che l'ho sentito <ride> questa cosa e noi credo che ci stiamo avviando guardo anche Massimo per avere una conferma verso il finale della nostra chiacchierata però volevo leggere alcune domande, alcuni commenti a lato così certo. eh. allora Roberto Naldi eh, dice immagino che il film sia rivolto a entrambi i pubblici, infantile e adulto sarei interessato a sapere come è stato affrontato e risolto il problema di rappresentare scene di guerra e violenza rivolte a un pubblico infantile. Grazie Roberto. Um, eh, come ho detto prima, volevo che uh, solo i bombardieri rappresentassero la guerra, quindi non ci sono soldati, um, anche per tenere la cosa un po'... Um, uh, diciamo più poetica ecco, più, più vista uh, in modo semplice da parte di, di un bambino che identifica la guerra su questi mostri volanti che, che attaccano la sua città quindi uh, c'è una scena sola dove si vede in realtà una persona morta sotto dei detriti si vede solo una gamba chiaramente uh, e quella è l'unica dove appunto si vede una reazione di Mila che non capisce neanche cosa stia succedendo Um, ma volevo proprio tenere assolutamente sì, è rivolto a, a tutti. A qualsiasi bambino può vederlo, sì, ci sono dei, dei bombardamenti, ma non c'è niente di, di grafico al punto da traumatizzare dei bambini. Quindi quella era una cosa importante per me da fare perché voglio che sia visto dai bambini. Perché è importante che eh, anche se magari storicamente non sanno qualcosa di particolare ma solo il fatto di vederlo di fare domande l'ho visto attraverso i miei figli uh, che sono cresciuti con... uh, sono molto più interessati alla seconda guerra mondiale che non a altri episodi ma perché proprio sono stati sempre esposti a questa idea di Mila per cui a... tornando a quello uh, che diceva il dottor Ferrandi prima penso che sia importante anche se magari non imparano tutto quello che dovrebbe essere, in, dovrebbero sapere da una, un evento specifico. Solo il fatto che da piccoli sono esposti a una particolare tematica, spaccato storico, sarà sicuramente naturalmente una cosa a cui saranno più interessati crescendo, di sapere. È un po' come piantare un seme, no? Che poi cresce da solo negli anni. È quello che secondo me è importante fare nei primi anni di, di vita di un bambino. Eh, porto i saluti di Rossana Gramegna Fondazione Cassa Rurale di Trento che dice di essere uscita devo dire che pensare che Cinzia sia riuscita a dare vita al suo sogno con così tanta determinazione e professionalità ci rende felici auguriamo a Mila tutto il successo che merita grazie eh, Mentre Maurizio propone una piccola suggestione, ascoltando l'intervento di Jaime e guardando le immagini di Mila, mi veniva in mente un altro film di animazione in cui si parla di guerra e indirettamente di un pezzo di Trentino. Pensavo a Si alza il vento di Miyazaki, in cui un ruolo non secondario ha la vicenda di Gianni Caproni, il pioniere dell'aviazione e ingegnere aeronautico di Massone. Sicuramente è, è sempre più, cioè, velocemente, quando io ho iniziato dieci anni fa era molto più difficile avere un, un discorso che grossi studi uh, rispetto adesso. Si sta andando, come diceva il professor Allonge, uh, verso un po' più di apertura verso l'animazione, meno male, e spero che sarà sempre di più così. Ma lo, già l'ho visto nell'arco degli ultimi dieci anni, un cambiamento sicuramente. Ehm, io vorrei chiedere un ultimo commento sia a Jaime che al direttore non è sempre facile parlare di un film che non si è visto anche se ci hai dato una serie di eh, scampoli e di frammenti eh, interessanti rispetto ai quali riflettere e, niente, volevo chiedere a ja Jaime eh, se... Eh, Insomma, tu hai finito il tuo intervento dicendo un po' eh, come nel... nel... Pi più recentemente diciamo i, i film di animazione si sono avvicinati a un messaggio in qualche modo politico e anche se Cinzia ha detto eh, che questo non era il suo intento immediato io comunque un po' ci vedo un, un messaggio di, di tipo politico quindi anche rispetto a quello che hai sentito che cosa ne pensi rispetto al, a, questo a questo prodotto invece al, al nostro direttore se in un'operazione come questa questa c'è una fonte più o meno giusta da utilizzare, perché qui si parte, si usa molto una memoria familiare, una storia orale, invece eh, se ti sono venuti in mente degli spunti per dei possibili eh, altri prodotti di animazione con altre fonti, ecco. Così io chiudo. Mm. Allora, beh, è chiaro che come dire, questo film, eh, sicuramente per, come dire, per la parola delle, della sua autrice e anche per, per quello che ne abbiamo visto, come dire, non è un film politico nel senso deteriore del termine, nel senso del, del, della politi, politicienne. Eh, però, è, è, come dire, nel momento in cui io faccio un film sui bambini sotto i bombardamenti, faccio un film politico nel senso, nel senso alto del termine. Eh, però, secondo me... Beh, io sarei un po' più orgoglioso di aver lavorato ai Minions. Io sono un grande fan dei Minions, e, e in realtà, uh, secondo me, non c'è una, un, un, una frattura così netta, diciamo, tra, tra l'animazione mainstream e l'animazione d'autore. Almeno cioè, certo, c'è in termini produttivi, c'è in termini di pubblici, di distribuzione, però se noi andiamo a prendere l'animazione, eh, se parliamo di, di politica, no? di film che fanno un ragionamento politico, beh, la produzione dei, dei, dei grandi lungometraggi digitali eh, degli americani degli ultimi vent'anni è straordinariamente politica. Cioè, se noi ci pensiamo, è, è, è veramente una produzione in cui i, i valori come i family values della Disney degli anni 50, 60, 60, vengono ribaltati. cioè Sono dei film in cui sistematicamente si dimostra, per esempio, che la famiglia è un costrutto culturale, che tutti possono essere genitori, perché, eh, cioè, voglio dire, Monsters Co, eh, oppure, come si chiama quell'altro prodotto da Spielberg, del, del bambino che viene adottato da un cane. Allora che, che il cane è uno scienziato che inventa la macchina del tempo. Oh, eh uh, uh, qualcosa e è... Peabody Sherman. Peabody Sherman. Peabody Sherman, cioè c'è il cane che adotta un bambino e c'è un giudice nero che stabilisce che no che un cane può adottare un bambino perché tutti hanno diritto ad di essere genitori beh, insomma, se non è un film politico quello, non so cosa, cosa sia un film politico no, sicuramente sicuramente ci sono temi importanti che vengono, io parlavo principalmente di, di cose uh, più appunto, legati insomma alla guerra, conflitti e cose di questo tipo chiaramente è più difficile per il mainstream fare film di questo no. tipo Persepolis. non... non... È un film fantastico che io adoro però è fatto più da un uh, diciamo con un, un tale più indipendente cioè una oh. cioè. Yeah. Uh, sì no però sicuramente e, e speriamo che vadano sempre di, di più in quella direzione che siano sempre uh, più coraggiosi diciamo così diciamo. È anche un mondo in cui rispetto appunto a a prima, fino agli anni 80, è molto più comune trovare dei, dei registi, degli autori di live action che si misurano con l'animazione, cioè il fatto che Wes Anderson faccia dei film di animazione 50 anni fa non sarebbe stato molto immaginabile, no? che un regista di film dal vero, accreditato, si metta a fare un film di animazione è un fatto anomalo nel, nel, nella storia del cinema. Sì. Tra l'altro è bellissimo. Tra altro bellissimo in No, è chiaro che la, eh, una, una fonte privilegiata, che è la fonte della, eh, della storia orale, della testimonianza, dei ricordi eh, della storia cosiddetta dal basso in tutti i sensi, visto che stiamo parlando di chi sta sotto le bombe e non chi le sgancia. Eh, è chiaro che la, eh, è funzionale e tra l'altro ha permesso di fare poi l'operazione anche storiografica, di spostare l'attenzione dai bollettini di guerra, dalle dichiarazioni, dalla, dai saggi di storia militare a, una, a chi poi eh, non aveva diritto di parola e ha recuperato il diritto di parola successivamente, raccontando e costruendo memorie. A condizione però, io sono curioso a questo punto di vedere il risultato finale insomma e a condizione però mi sembra che quello che ha detto eh, già Cinzia va in, nella strada giusta eh, ci sia un correttivo al vittimismo insomma eh, il, il, il, il testimone che è l'alfa e l'omega di tutto che si sente il più punito il più colpito eh, forse viene come dire alleggerito un po scomposto e inserito in un contesto diverso con lo sguardo di Mila e quindi è interessante appunto eh, sì dar centralità alle fonti orali, le fonti orali sono una componente fondamentale, però usciamo un po' da questa idea che la storia abbia, deve essere sempre letta, eh, come dire, in modo sostanzialmente unilaterale e eh, tutte le altre varianti sono varianti assolutamente eh, di un grande complotto. Eh, prima eh, mi ha colpito molto questa idea che la la sagoma dei delle fortezze volanti di bombardieri l'avete fatto mettendo insieme più tipologie come dire, eh, di aereo. Ebbene, c'è anche il bombardamento di Dresda, eh, c'è il bombardamento di Londra, eh, c'è il bombardamento di Salerno, di Treviso, e, e, e ci sono i bombardamenti: la nostra, appunto, le nostre generazioni, hanno vissuto i bombardamenti su Belgrado eh, con gli aerei che passavano, come dire andavano a scanciare le bombe lì. Ecco, A me sembra eh, che gli ingredienti ci sono tutti affinché le fonti orali, le testimonianze, vengano collocate in una giusta luce. Invece, visto che siete simpatici e, e molto capaci di trasmettere entusiasmo, e poi siete anche dei marpioni, o delle, o delle marpioni, non so se si dice delle marpioni, delle marpionette, ecco. Prima sentendo... La, la Dotta introduzione di Alonso è venuto in mente, ma eh, questo racconto di cartoon che trattano di storia e vanno appunto dal, dal 18 e arrivano a 1000, non potrebbe essere oggetto di una mostra eh, alle Gallerie di Piedi Castello, nella Galleria Nera, dove mettiamo come dire in scena ecco, queste eh, modalità eh, animate, di cartoni animati per. Che, che poi però, avete visto, è un oggetto delicato, un oggetto complesso, hanno logiche di produzione, di propaganda, di, di estetiche, sono apparentemente rivolte a un pubblico, però in realtà eh, riescono dire, a diffondere eh, indicazioni e orientare le opinioni pubbliche anche eh, su, altri, su altri generi. Ecco, io quindi vi lancio a tutti i presenti, in particolare ai curatori del seminario e ai nostri due relatori, che festeggiare Mila con questa mostra nel 2023, visto che ci sarà l'anniversario, l'ottantesimo anniversario del bombardamento di Trento, potrebbe essere una grande operazione eh, culturale. Esatto.